Benvenuti avventurieri! Il video di oggi è atipico, diverso da quelli che avete visto le volte scorse. Si è parlato di magia ed è un aspetto del regolamento che è lasciato volutamente aperto in maniera che ognuno possa creare i propri incantesimi. Mentre oggi parleremo dei talenti. I talenti sono presenti nel gioco di ruolo, ce ne sono nove, ma sono pensati come spunto per poterne creare altri. Quindi, proprio partendo dai talenti presenti sopra nel, nel manuale, del gioco di ruolo quindi, si passerà oggi a fare tre esempi di talenti che potete creare voi. Ovviamente saranno talenti creati da me, però sono un buon esempio su come lavorare per creare i vostri. Cominciamo. Partiamo ad esempio dal talento furtivo. Il talento furtivo dice che il personaggio che lo possiede potrà ritirare i tiri falliti di spirito quando cerca di muoversi silenziosamente. Ok. Partendo da un talento del genere, ora creiamo il talento atletico. Cosa fa il talento atletico? Fa una cosa molto simile. Permette a chi lo possiede di ritirare le prove di corpo fallite, nel caso stia tentando di scalare, nuotare o fare altre prove di atletica, di sforzo fisico, che in qualche maniera sia legata alla sua preparazione. Ecco. Quindi l'esempio porta ad avere un tipo di talento che in determinate situazioni permette il ritiro del dado, ma ovviamente quelle situazioni non possono essere cose come colpire in corpo a corpo, altrimenti, ci arrivate da soli, sbilanzerebbe un attimino il gioco. Un secondo esempio invece parte dagli esempi di talento che sono istintivo, ritualista o ammagliatore. Ora, come, visto che ne abbiamo parlato la volta scorsa, erano il soggetto centro dei precedenti video, il talento istintivo permette di, avere, di possedere due incantesimi di magia istintiva, il talento ritualista, due incantesimi di magia rituale, eccetera eccetera. Quindi, che cosa potrebbe fare un talento nuovo, creato sulla base di questo genere di talenti qua? L'esempio è Alchimista. Con Alchimista si acquisisce la competenza di due pozioni, che si sarà in grado di creare autonomamente, recuperando gli ingredienti, acquistandoli magari al mercato, secondo del tipo di pozione che uno è in grado di fare, ed ecco che acquistando Alchimista si sbloccano due pozioni che possono essere create. e in maniera analoga ai talenti istintivo, magliatore eccetera, sono dei talenti, anche in questo caso qui, quindi sarà un talento che può essere preso più volte sbloccando quindi altre due pozioni, altre due pozioni e via di seguito. Di che pozioni stiamo parlando? Anche qua, analogamente a quello che è successo con gli incantesimi, ve li create voi. Quindi potrebbero essere una pozione esplosiva che è lanciata, deflagra e crea un danno in una determinata area. Potrebbe essere una pozione che permette di recuperare dei punti ferita o dei punti magia potrebbe essere un tipo di pozione che quindi dà un vantaggio a chi lo utilizza di qualche tipo ovviamente più è forte questo vantaggio più il costo della pozione in termini di ingredienti deve essere alto quindi mentre eh, dei talenti come quello che avevamo citato prima, istintivo, magliatore eccetera che si basano sulle magie vanno a consumare una risorsa che sono i punti magia qui la risorsa che andrà consumata saranno i dinarius del giocatore e ovviamente alchimista apre a nuove possibilità per tutti quanti. Questo è un altro tipo di talento quindi, un talento che consuma risorse. Passiamo al terzo esempio. Il terzo esempio è invece un talento che va a crearsi in stile Colosso. Ora, nel manuale conoscete Colosso ed è un talento che permette di fare un danno in più al personaggio che lo possiede. È un talento apparentemente molto forte, perché Passare da un danno standard a due danni fa una bella differenza, quindi porta con sé uno svantaggio. Nel caso di Colosso lo svantaggio è che il personaggio da quel momento in poi avrà sempre un malus di uno alle prove di schivare, prove di schivare che sappiamo si fanno su Spirito. Quindi non è che dà più uno al danno e meno uno allo Spirito, no no no, no, le caratteristiche rimangono intonse, Però più uno ha danno in corpo a corpo, quindi in una situazione specifica, meno uno ha le prove di schivare e quindi le prove di spirito quando si cerca di schivare. Ok, questo è colosso. Che esempio di talento possiamo creare partendo da questo? Io ho creato il talento leader. Che cosa fa leader? Un personaggio che lo possiede può decidere durante un round di rinunciare a tutte le sue azioni, che ricordiamoci, sono sempre due. Lui rinuncia, ma tutti i suoi alleati che si sentono dare ordini da questo personaggio acquisiscono un più uno alle prove che dovranno eseguire durante quel round di combattimento o qualunque cosa stiano facendo. Quindi il leader dà dei vantaggi a tutti gli altri che gli stanno intorno ma come svantaggio non può fare altro in quel round. Darà solo ordini, quindi non si muove, non attacca o qualcosa di simile. Ecco qui che abbiamo fatto un esempio di un talento che da vantaggi e da svantaggi insieme. Quindi adesso abbiamo visto tre tipi di talenti diversi. Abbiamo visto un talento come quello che partiva da furtivo abbiamo chiamato atletico, che dà vantaggi situazionali. Abbiamo visto invece un talento che dà dei vantaggi fissi, dà delle conoscenze fisse, anzi, ma che consuma risorse, che in certi casi potrebbero essere punti magia, in altri casi possono essere binarius. E in ultimo abbiamo visto un talento che dà dei vantaggi ma anche dei svantaggi contemporaneamente, a seconda di quando lo si utilizza. Quindi i talenti grosso modo, giocano su questo aspetto qua, caratterizzano il personaggio, lo rendono più particolare, gli danno tendenzialmente dei bonus, altrimenti non sarebbe un vantaggio, però dei bonus che possono nascondere in sé anche degli svantaggi. Creare dei talenti che sono solo favorevoli e molto favorevoli sbilanciano il gioco, quindi siete liberi di creare dei vostri, siete liberi di condividerli con me, mi farà molto piacere visionarli e darvi la mia opinione, ma, mi raccomando, siate sempre equi, perché in Streben non ci sono eroi, solo canaglie.